quale precauzione ha adottato questa amministrazione rispetto ai lavoratori che sono la in difficoltà ormai nel... e noi porco... e noi la risposta eh, verbale al momento della consiglia da parte del sindaco, e le congratulazioni è più meglio di lui, grazie. Grazie consigliere Giordani, c'è il sindaco... il sindaco gentilmente... alacciai allora un intervento possibile. C'è un intervento del consigliere Giordani che voleva sapere <ride> eh, com'è la situazione sul saluto ufficio Cerconi per quanto riguarda il di lavoro. Sì, grazie sì. al consigliere Giordani che ha tirato in ballo questa problematica a cui siamo tutti, io in modo particolare, ma rappresento i La situazione è, è, direi, a dir poco drammatica. Sono stati due incontri, il primo incontro è stata convocata eh, la regione, il comune, il salutista Cecconi, eh, eh, quindi la, la gestione che gestisce e eh, i dipendenti con eh, i rappresentanti. Si è manifestato esattamente quello che era la situazione. La, eh, per quello che riguarda la gestione si è presentato eh, un avvocato eh, che era un eh, responsabile del lavoro che, che ha detto che la volontà, erano eh, presenti all'Agui, la erano presenti i rappresentanti e la volontà da parte del gestore è di chiudere e mettere in mobilità mi ha fatto un ulteriore incontro martedì, martedì alle 16 Perfermo, dove invece è intervenuta la proprietà delle mura e la proprietà delle mura ha dichiarato che la gestione è stata venduta uh, all'attuale all gestore, Quindi, la gestione ha in mano un contratto ha in mano la, il marchio ceccone dopodiché è stato incontrato eh, il proprietario della gestione che eh, io insieme con la dottoressa Paccaro abbiamo cercato di ammorbidire in qualsiasi modo per cercare di trovare una soluzione per fare in modo che questi cittadini, questi lavoratori non vadano in mobilità ora c'è un ulteriore incontro Credo uh, la settimana prossima in, uh, il 4 in uh, regione. Io ho chiesto se era possibile anche di partecipare proprio per raccogliare eh, l'intero Consiglio Comunale in modo particolare per stare vicino a, a questi lavoratori. Questa è la situazione attuale. Grazie al sindaco, consigliere Mauro Giordani a facoltà. Grazie. Oh, io oh, pensavo io che possa fare. riferimento a quello che dicevamo di fronte alla dottoressa Vaccaro e all'attuale gestore io ho detto se trovate una soluzione per far lavorare questa gente io sono disposto ad accettare e poi sarà il Consiglio Comunale a decidere qualsiasi soluzione, altrimenti il nostro rapporto di un'eventuale richiesta se ci fosse di trasformazione si chiude qua, ecco per essere chiarissimo proprio anche con loro con i lavoratori. Questo c'è la Maccaro che mi fa da testimone ufficiale. Io proprio questo sto dicendo e mi ha invisibato. No, perché c'è cioè, nel momento in cui noi votiamo alcuni edifici sono bene degrado di si può dare l'opportunità di ampliare nella trasformazione, il cambio di selezione, eccetera, affinché possa dare posti di lavoro, mi sembra che sta prendendo il contatto. Stiamo perdendo circa 42-45 persone che hanno, hanno muti accesi, eccetera. Quindi nel momento in cui. E faccio appello all'ufficio tecnico, verrà avanzata la domanda su quell'edificio per fare un cambio di registrazione di uso, uso, io da subito metterei a votazione che quel sito dovrà rimanere con gli stessi requisiti urbanistici affinché quella ditta possa respirare e possa doverla. Fare, fare un dibattito in merito, però eh, va chiarita una cosa, Paolo, che la proprietà delle mura è un'altra cosa. Eh, la gestione che ha in proprietà il marchio, io con quello ho discusso, quindi la proprietà è Cecconi Industrie se non erro e Cecconi Industrie non intende fare nessuna variazione, sta ferma lì, il problema è la gestione, la gestione ha comprato il marchio mi dicevano che sono un contratto a 10 euro del quindi, quindi la, la, la gestione sì. non può chiedere variazione dell'immobile è la proprietà che sarebbe la Cecconi Industria che eventualmente può chiedere ma ha già detto che siccome è incontenzioso con questa gestione non è stato mai pagato sono già in causa con questa, con questa gestione quindi non ha intenzione la Cecconi Industria di fare nessuna variazione attualmente anzi vorrebbe mantenere il sacrificio a condizione che lo pagassero Almeno dell'affitto, quindi benissimo, quadra. Benissimo, benissimo. Il problema è un altro. Il sito fa parte di quell'area che in Consiglio Comunale fu votata rispetto al cambio di sezione d'uso. Ecco, noi possiamo anche mettere a votazione, se siamo d'accordo di parte che quel sito rispetto ai requisiti urbanistici non va modificato. Intanto chiedo di tutelare nella mia parte quei lavoratori perché o si riapre a coni o si il punto qualcuno ha in mente di avvicinare altre attività rispetto alla votazione che fu fatta il mese di agosto ha capito male allora grazie al consigliere Giordani eh, la penso che accogliamo tutti positivamente la, la richiesta eh, del, del consigliere Giordani comunque eh, come diceva il sindaco eh, i gestori o i proprietari della gestione, i proprietari non hanno la, la possibilità perché dalla gestione fino al 2014-2015, e cioè poi comunque la proprietà si dovrebbe, si dovrebbe chiedere una modifica del Consiglio Comunale, perciò cioè, può darsi che può avvenire un qualcosa di diverso da quello che diciamo, una soluzione che possa reintegrare anche i lavoratori, perciò d'accordo tutti qui moralmente con questo cioè non deve essere un cambio di destinazione d'uso che massacri se, dove ci sia una richiesta di cambio di destinazione di d'uso che massacri i lavoratori così, però poi non, non chiudere tutte le porte perché potrebbe essere una soluzione per integrare i lavoratori stessi se ci sarà una, una, una richiesta Io, consigliere, consigliere Giordano grazie Io non vorrei, è vero tutto quello che stavo detto di agli altri ma non vorrei che siamo anni a prima cioè io vorrei tanto e questi lavoratori già non dormono la notte cioè se noi possiamo da subito mettere a votazione che quel sito non va trasformato fino a che i lavoratori dice poi non rientro nelle proprie funzioni cioè il cambio di situazione d'uso comunque passa in consiglio generale. la proprietà non vuole fare il cambio è un altro Luca eh, sì, la proprietà non vuole fare il cambio di stazione domani la proprietà Cecconi vende a un altro tizio noi stiamo registrando e la proprietà Cecconi non vuole fare il cambio di stazione io dico che quel sito nel rispetto dei lavoratori non può usufruire della variazione sullo stato che è stato votato in nel consiglio comunale questo chiedo si trova la mozione e si approva prego, prego. Scusa, una Buonasera a tutti, eh, no, volevo rispondere a questo discorso perché quando abbiamo approvato quel progetto quel, quel, si è parlato di siti sì, si smessi al momento dell'approvazione, dell quindi sostanzialmente quel sito opera, quindi non, non si apre a discorsi di uh, aziende che... Uh, in al, al momento stanno di fatto operando io credo comunque per non, essere, per non essere poi comunque bigotti nel fra un mese è dismesso no no no non no no fra un mese sarà dismesso no, no, no, parliamo futuro, non parliamo del futuro parliamo della situazione di, di trasformazione dei tiri dismessi già capito ma fra un mese quando noi saremo tutti fuori sì, licenziati diventerà dismesso sì. e lui verrà a chiedere il cambio di destinazione. No, eh, però non, non ci può essere scusate, scusate, non è un non è per, per eh, chiedere almeno questo forse, forse, forse, credo forse. che sia uh, se vogliamo tornare simili per precisare sì, sì. alla lettera questo discorso, però dicevo per finire quello che stavo tirando prima se qualora uh, un piano programmatico, ma non parlo di questa situazione altre situazioni che prendiamo evidenti che ne uh, una azienda che era prima molto importante, sta lavorando una piccola parte di quell'azienda un'azienda una gigantesca che avete ha chiuso precedentemente, chiaramente c'è solo il posto del guardiano effettivamente ci rendiamo conto che c'è effettivamente un cambio che potrà generare dei posti di lavoro veri allora è un discorso che ci trova tutti partecipi, in questo caso non si, non si dà spazio a speculazioni nei confronti dei, dei, dei, dei lavoratori, provate la, la maggioranza per prima a tanti eh, credito in questa situazione, grazie, sì, grazie, grazie al... Di però per ricordo una limitata che parte anche della maggioranza però per ricordo parlava di zone eh, via Laurentina oltre a quello che poi hai detto eh, siti dismessi quindi tra un mese sarà dismesso fa parte della zona via Laurentina non comunque, parlava di sempre, parlava eh, di, eh, di stessi eh, stessi al. Eh, Guarda, momento, è come il piano casa non è che io il piano casa lo applico su una casa che devo ancora costruire su una casa che ho già costruito il tema è questo, non so se avranno futuro verrà, questa gente che eh, sono circa 3 mesi cioè sono fermi e non prendono un precedito già stupendi, più o 4 studenti, 4 quindi quello che può fare l'amministrazione tutta maggioranza e opposizione è stoppare Quel, quel sistema che potrebbe avvenire rispetto a una speculazione che già eh, ha avuto un, un, un processo definito e loro non sono ancora conoscenti, con noi come amministrazione secondo me ce la stoppa. Voglio eh, avanti. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Giordani, comunque io eh, vorrei di fare una mozione congiunta <ride> tra la maggioranza e l'opposizione e voteremo al prossimo Consiglio Comunale sulla questione, comunque volontà di tutti i consiglieri del territorio, quelli di salvaguardare i posti di lavoro sul territorio e comunque non eh, stoppare la crescita del paese, perciò cioè fare una mozione ben precisa che comunque porta a portare che e se l'azienda ha una proposta migliorativa che può ridare il costo di lavoro ai dipendenti comunque il consiglio si possa valutare e non andare a annullare una delibera in qualche precedenza comunque, benvenga se viene presentata una mozione che preferirà la proposta da entrambi e se qualcun altro deve intervenire alla visto che è passata abbondantemente l'ora delle mozioni interrogazioni io vorrei procedere ai punti all'ordine del giorno allora andiamo all'approvazione verbale seduta precedente chi è favorevole all'approvazione? due datori consigliere in aula salutatori gentilmente consiglieri in aula una dei presenti. Una dei presenti. Assenti, assenti Abbate e Volante Le proposte e Marco il gestore ha la sala Ludovesi è a no io già non lo prendo favorevole lo prendo, favorevole, bane, favorevole anche il consigliere Abate allora il punto è approvato allora punto numero 3 approvazione programma giornale piano annuale opere pubbliche Sì, consigliere Franco ne ha facoltà nell'intervento precedente avevo chiesto che le nozioni, interrogazioni e interpellanze vengono trattate nei primi punti dell'ordine del giorno in quanto è rispetto diciamo, del, della minoranza che non deve attendere l'intera seduta per discutere quello pensavo che aveva... aveva No sul punto, Io e ho punto sì, Ho fatto una, io una, una richiesta prima, se noi chiediamo l'inversione del punto se lei non l'accetta, eh? allora va bene, prossimo prossimo punto. Punto. allora che No, io abbiamo fatto già una dichiarazione prima, chiediamo l'inversione del punto, se lei invece ci fa discutere la mozione andiamo avanti, grazie. non, non l'ho allora, vuole il ho chiesto, e già avevo chiesto anche nell'altro Consiglio Comunale, di rispettare i punti all'ordine del giorno per quanto riguarda il punto della mozione interrogazione e interpellanza, ovvero se è stata presentata una mozione va discussa nel punto 3, il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dopo... Scusi, consigliere, è scritto Presidente, le spiego, non è scritto da qualche parte, l'ho chiesto, lei non, non mi ha risposto, quindi pensavo che andava bene, se no, Presidente, gli dico eh, se è possibile, eh, chiediamo l'inversione del punto, se lei continua a dire non è possibile, poi, poi si assume le, le conseguenze, mi capisce? Quindi, quindi, sì, sì, quindi, quindi veda lei, se, se gentilmente ci fa discutere la mozione... Bene, se no, e, e poi vediamo, ognuno si assume le proprie responsabilità. Penso, grazie. Grazie consigliere Panko, ma penso che un punto insomma non sia nulla di, di grave. Perciò siccome il punto è aperto... Consigliere Panko, sto andando a letto. come Siccome il punto, aperto, <ride> <ride> <ride> il punto questo è aperto... Il punto questo è aperto, vorrei ultimare questo punto e poi mettiamo... Sì, sì, allora... Forse non manca Allora, io gli dico un'altra volta, ho fatto una richiesta. Se lei gentilmente l'accoglie, bene. Se non l'accoglie, la seconda richiesta è quella di spostare il punto 15, 16, 18 al punto 13 spescono le opposizioni perché devono discutere. Se lei invece dice io vado avanti comunque, poi si assume le responsabilità. Ok? Allora, Grazie. Consigliere, io gliela investirei volentieri o la metterei al primo punto, però, se, se, però mi ascolta perché se no, no... Scusi consigliere, lei, quella che lo scorso consiglio era una mozione, oggi è diventata una delibera. Perciò. Assolutamente no, no dove al, punto numero, al punto numero 14. Eh, 14. No, se lei prende gli atti. Mozione protocollo generale parlarà 5 9 2012 12. No, no, non allora punto numero 14, mozione protocollo è No. Io vi dico quello che lei ha scritto, io leggo quello che lei scrive Presidente, se lei mi scrive mozione è è una mozione... Una mozione. Scusi. Se lei mi scrive no, no, no, chiedete qui. voi... Non è lei è stata presentata una mozione... Scusa, chiedete l'inversione... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, va bene allora eh, allora eh, mettiamo a votazione l'inversione dei punti con la proposta del consigliere Panco di invertire il punto 14 al punto 3 il punto 14 al punto 3 e automaticamente scalare tutti i punti di seguito allora chi è favorevole all'inversione del punto